Buonasera a tutti carissimi amici, vorrei parlarvi in questo mio video della magia dello specchio, vale a dire come potete iniziare da ora in poi a utilizzare gli specchi in una certa maniera per dirigere le forze della vostra vita. Anche perché se voi non iniziate a fare questo consapevolmente con la vostra volontà e quindi con la conoscenza di, di questo, gli specchi faranno per voi. Mi spiegherò meglio in questo mio video. Allora, prima di tutto c'è da dire che non vi parlerò dell'aspetto dei condensatori, perché negli specchi ci può venire uh, montato un certo condensatore che può essere minerale, che può essere vegetale, che può essere misto, può essere animale. Uh, vengono fatti dei preparati specifici di condensatori e è una arte e una scienza molto molto difficile e uh, avanzata. Però è possibile naturalmente arrivare a magnetizzare magicamente il tuo specchio per uno scopo specifico. Tecnicamente esistono gli specchi che, eh, che ti possono mettere in contatto con Yetzirah, gli specchi che ti mettono in contatto con Briah, sono completamente differenti. Uno va nel mondo delle energie, nel mondo degli esseri, anche eh, dei regni degli elementi, eccetera, un altro va nel mondo delle idee archetipali ma insomma diciamo dei mondi più mentali eh? e l'altro mondi più energetici questa è la prima cosa che mi viene in mente quando si parla di condensatori e specchi ma essendo argomento più avanzato e comunque insomma per persone che già sono abbastanza esperte nell'arte magica eh, non ne parlerò in questo video ma mi piacerebbe di più parlarvi di qualcosa che vi è utile cioè di qualcosa che veramente voi potete prendere e applicare perché finalmente capite come funziona. Gli specchi sono rimasti un argomento affascinante e molto molto misterioso per l'uomo fin dagli albori dell'umanità. Per specchi naturalmente intendo anche gli specchi d'acqua, perché prima gli specchi venivano intesi come gli specchi d'acqua di un lago ad esempio, ma anche le pozzanghere che si formano dopo una bella pioggia abbondante, Diciamo che gli specchi d'acqua da sempre sono stati usati sia per specchiarti, perché no, ma anche per la divinazione. Detto questo, comunque, gli specchi sono, prima di tutto, un portale. Un portale tra i mondi. Mm? E... Seconda cosa importantissima, lo specchio riflette la luce. Questa sua capacità di riflettere la luce non deve essere vista solo come la luce, inteso la luce della lampadina per esempio, ma la luce si intende l'informazione. Quindi lo specchio ha capacità di rispecchiare, far rimbalzare un'informazione. Ecco che è veramente molto importante che cosa voi dite davanti a uno specchio, perché lo specchio inizierà a lavorare nei piani sottili per rispecchiarvelo nella manifestazione, rispecchiarvelo nella realtà. Quindi quello che dite davanti a uno specchio, voi è come se gli deste uno starter per la manifestazione. Non è detto che si andrà a manifestare al 100% obbligatoriamente, però intanto è iniziato. Andate avanti così giorno dopo giorno e nella vita vi ritrovate esattamente così come vi vedete allo specchio. Quindi è estremamente importante capire questo potere dello specchio ed è quello su cui ci concentreremo in questo mio video e vi darò anche una pratica magica esoterica perché non è conosciuta credo o comunque non è divulgata ed è una pratica che vi aiuterà a sbloccare gli aspetti della vostra vita e se la portate avanti anche solo per alcuni giorni voi noterete dei cambiamenti tangibili delle cose che vi si iniziano a manifestare delle cose che in tutto un tratto iniziano un po' a cambiare direzione questo è il potere degli specchi se lo sapete usare è un potere veramente molto forte molto forte quindi di cui bisogna stare attenti basti pensare che nelle case non vi è soltanto lo specchio, per esempio, del bagno. Vi sono alcune case in cui ci sono tanti specchi, addirittura lo specchio nel salotto, lo specchio nella camera, lo specchio nello studio, quelli contano. Quindi, anche lì, tutto quello che viene pronunciato è informazione. Quindi tutto quel che pronunci davanti a uno specchio, tu lo induci alla manifestazione. Quindi c'è da porre attenzione anche a, mh, come posso dire, mh, le conversazioni, le parole involontarie perché naturalmente ora vi spiego tutto meglio però ci dobbiamo concentrare sulle comunicazioni volontarie però se uno specchio si trova per esempio in cucina e noi si mangia e parliamo tra di noi siamo sempre davanti a uno specchio e quelle informazioni lì lo specchio le ascolta quindi cosa voglio dirvi iniziate fin da subito a capire che gli specchi in casa hanno un significato preciso e devono essere messi ad arte non a caso se vedete che avete uno specchio in un luogo di conversazione caotica, casuale in cui tutti vi radunate cioè, e lì c'è lo specchio toglietelo perché quello specchio non vi porterà del bene visto che riceverà tutte queste informazioni e poi voi ci vivete nella casa quindi lo specchio le rispecchia su chi vive dentro la casa e tutti gli specchi tra di loro se le rispecchiano proprio come fosse un portale, no? in qualche maniera quindi non prendete sotto gamba uno specchio e già iniziate a capire se li avete in posizione sbagliate nella vostra casa Detto questo, quindi, va da sé che cosa diciamo davanti allo specchio di noi stessi va veramente a influenzare e a plasmare noi stessi. Quindi, dire delle parole cattive verso di noi, tipo per esempio, quando mi sveglio la mattina, se mi guardo allo specchio, eccetera, eccetera, già come sono brutto! Addirittura pronunciarlo è, eh, come posso spiegarvi, il culmine. Ma anche solo guardarti allo specchio e pensare come sono brutto, non va mai fatto. Perché è un pensiero comunque intenso, c'è cioè un'emozione intensa, anche l'emozione viene specchiata. Quindi, questa è la seconda cosa. Quindi. La prima era togliere gli specchi o metterli nelle posizioni giuste in cui c'è conversazione consapevole. Ma la seconda è, state estremamente attenti a quello che pronunciate davanti a uno specchio. Quindi quando vi guardate allo specchio e pronunciate Io sono pieno di bellezza. Io sono bello, affascinante. Voi lo state creando. Se pronunciate parole di prosperità, di ricchezza verso di voi lo specchio ve le rimanderà e ve le rimanderà attraverso la sua capacità di riflettere la luce. E questo è un segreto molto importante nella magia, si conosce, ma lo dovrebbero conoscere tutte le persone. Perché in questa maniera, anche se io non vi dicessi altro, voi potete iniziare deliberatamente, cioè volontariamente, a cambiare il vostro rapporto quando siete allo specchio ricordatevi che non è tanto importante come vi vedete davvero è importante cosa gli dite allo specchio quindi se anche vi vedete per esempio un po' sovrappeso vi guardate allo specchio e dite guarda come sono grassa è la fine cioè vi state facendo un loop state continuando in quella direzione di manifestazione anzi gli date molto potere Capite? È come se voi comunicaste un attimo attraverso un portale. Io sono grassa. Capite? Le forze dell'energia attraverso uno specchio vi ascoltano. Per esempio, quando muore una persona, se è morta in casa, per esempio, si devono coprire tutti gli specchi per una settimana. Gli specchi stanno coperti. O si tolgono, oppure stanno coperti. Sempre tecniche antiche per riconfermare questa loro capacità di proiettare. Se uno specchio mai avesse visto la morte, va tenuto coperto per un po' affinché piano piano se la dimentichi. Ma al di là di questo, io vorrei trasmettervi una pratica cabalistica, molto molto efficace, che utilizza questa tipologia di conoscenza e eh, vi invito a provarla, vi invito a praticarla perché sarà molto facile in realtà, ma veramente vi porterà dei miglioramenti notevoli, proprio perché semplicemente usa il potere della vostra parola con poteri archetipali riflessi nello specchio. Quindi, Dunque, possiamo cominciare, per insegnarvi la tecnica nel modo più giusto prenderò uno dei miei quaderni de sulla Cabala, eh, in modo che posso darvi le informazioni proprio precise. E andremo a utilizzare le sette lettere doppie. Sette lettere doppie dell'alfabeto ebraico. Che cosa sono queste sette lettere? Sono doppie perché hanno una doppia pronuncia. Quindi, per esempio, G, G, C, C. Hanno una doppia pronuncia, uh, ma queste lettere, che voi sapete che le lettere ebraiche, ogni lettera è un archetipo dell'intera esistenza, è una forza archetipale di tutto quello che esiste. E quindi queste sette lettere che vengono chiamate doppie sono delle sette leggi dell'universo planetarie. In un linguaggio alchemico, quelle che si chiamano le sette seconde cause della materia. Quindi, possiamo iniziare, vi spiego un attimo come si fa. La tecnica consiste nel mettervi davanti allo specchio e iniziare a invocare ognuna di queste sette potenze nel loro aspetto positivo. Perché adesso, mentre io ve le descrivo una per una, vi dirò anche che cosa mai e poi mai dovete dire con le vostre parole, ma vi ho detto anche con i vostri pensieri, quasi, quando siete davanti a uno specchio. Perché quello di cui ora noi stiamo parlando può essere visto come un'armonizzazione delle forze nella vostra vita. Perché queste sette forze, plane le le sette forze planetarie, se voi non le... Uh, armonizzate prendendone gli aspetti positivi alcune diventano nefauste cioè prendono l'aspetto negativo del pianeta allora questa tecnica qua si fa guardandosi allo specchio ovviamente e si fa in tre fasi cioè in tre respirazioni la prima respirazione quindi ispirazione ed espirazione ci porterà a focalizzare l'attenzione in una specifica parte del corpo in questo caso proprio del viso. La seconda respirazione ci porterà a focalizzare la nostra attenzione sulla lettera, quindi proprio su come si pronuncia e sul suo glifo, su come è ehm, scritta. Il terzo, la terza respirazione ci porterà direttamente alla forza di cui questa lettera è portatrice. Ok? Quindi facciamo tre respirazioni precise, ora ve le spiego, per ognuna delle lettere. La prima lettera, quindi nel, nel primo respiro, ispirazione ed espirazione, ci concentreremo l'attenzione nell'occhio destro. Va bene? Ispirazione ed espirazione. Secondo respiro ci concentreremo sulla lettera bet, ve la metto qua sul video, bet. Quindi considerate che durante l'inspirazione ed espirazione voi visualizzate questa lettera, bet, così come la vedete qua, nella zona dell'occhio ovviamente, la visualizzate lì e poi anche la pronunciate sempre dentro di voi, bet, bet. Ok, la pronunciate, basta una volta, inspiro ed espiro. Terzo respiro, vi focalizzate sulla saggezza. Quindi, inspirando vi focalizzate sulla saggezza, espirando dite io sono, con la voce questa volta davanti allo specchio, pronunciate la vostra prima frase. Sono sette intenzioni, sette frasi. La vostra prima è io sono pieno di saggezza. Potete un po' modificarla, io seguo la vera saggezza, ok? Uh, io seguo la conoscenza reale, però va bene tranquillamente, uh, io sono pieno di saggezza. Oppure va bene anche la saggezza, è in me? Guardate un po' se c'è una sfumatura su questo che vi può piacere di più, ma cosa estremamente importante è anche capire il suo lato opposto, la follia. Mai e poi mai pronunciare davanti a uno specchio parole come follia e pazzia, perché invocheremmo l'aspetto nefausto di questa forza planetaria. Quindi, per esempio, a volte quando uno è innamorato, perso, no? Di una persona, eccetera, dice Oh, sono pazzo d'amore. Se lo dici davanti a uno specchio, ha detto questa parola. Mm? Uh, oppure, per esempio, hai fatto qualcosa, ti guardi allo specchio e dici Te sei tutto matto. Addirittura, no? Mai dire questa parola davanti a uno specchio. La seconda lettera, quindi... Nel primo respiro, inspiro, espiro, focalizzeremo la nostra attenzione sull'orecchio destro. Non lo dovete toccare, eh? è solo la grande attenzione, ispiro, espiro. Secondo respiro, vi focalizzerete sulla lettera Gimel, quindi vi metto anche il glifo. Uh, inspirando ed espirando voi la, cercate di vedere questa forma qua che vedete nell'orecchio destro e anche, almeno una volta, dentro di voi dite Gimel chiaro? terzo respiro vi focalizzerete l'attenzione sulla ricchezza quindi mentre si ispira, vi focalizzate sulla ricchezza mentre espirate dite io sono ricco anche qui piccole sfumature sul tema io sono pieno di ricchezza oppure sono ricco economicamente e spiritualmente mm? va benissimo però ricchezza è la giusta informazione vi ricordo che questa frase proprio la pronunciate eh? a parole la bocca. La forza opposta è la povertà. Mai dire davanti a uno specchio la parola povertà. Mai dire sono povero o alludere a questo davanti a uno specchio. Quindi, per esempio, non ce la faccio, non arrivo a fine mese, sono anche, per esempio, la parola povero me, no? I guardi allo specchio, povero me. Mai dirlo. Attivi immediatamente questa forza che è Gimel. Mm? Vedete come funzionano le cose? Tante persone si incasinano la vita solo perché non hanno conoscenza. Solo perché no stanno facendo dei errori a livello di, di forze della loro vita. E quindi è tutto un caos. Mi capite? La terza forza è la terza lettera. Primo respiro, ispirare e espirare concentrandosi sulla narice destra. Narice destra. Secondo respiro, ispirare e espirare concentrandosi sulla lettera. Dalet, dalet, vedete? E ovviamente la cercate di vedere qua dentro. Mm? ok terzo respiro inspirando, ispirando la uh, forza di fertilità qui come fertilità non viene intesa solo ed esclusivamente quella di avere dei bambini ma anche quella assolutamente ma viene intesa anche come creatività la capacità di far nascere un nuovo progetto la capacità di far eh, avverare un tuo sogno perché riesci a concretizzarlo, questa è intesa come fertilità. E quindi, ispirando, vi focalizzate sulla fertilità ed espirando, dite: Io sono pieno di fertilità. Anche qui, la mia vita è piena, è colma di fertilità. Oppure. La creatività rende fertile la mia espressione, la mia anima, ok? L'opposto, naturalmente, la sua forza opposta, è la sterilità. Quindi mai dire parole che riguardano la sterilità o concetti che con... di sterilità. Per esempio qua c'è anche io non sono buono a far niente, io non sono capace a far niente. Mai dire queste cose davanti a uno specchio. Mm. E l'altra forza che andiamo a vedere adesso che è la quarta. Uh, dunque, nel primo respiro ci si focalizza sull'occhio sinistro, nel secondo respiro ci si focalizza sull'occhio. Sì, qua scusatemi, ma è saltato il video. Non so perché. Comunque, la lettera associata alla quarta forza è Kaf. kaf ci si focalizza l'attenzione sulla vitalità sulla vita mm? quindi quando poi espirerete farete una vostra affermazione io sono pieno di vitalità ogni cellula del mio corpo è piena di vitalità la vitalità pervade ogni fibra del mio essere ok pronunciate frasi del genere mai davanti a uno specchio pronunciare la parola morte morto eccetera iniziate a capirmi perché come primissima cosa vi ho detto state attenti dove avete gli specchi in casa perché immaginate che per esempio in cucina c'è uno specchio proprio dove mangiate e parlate di queste cose dite povertà, sterilità, tutte queste cose le dite tutte morte, vi state rovinando la vita, non sto scherzando, sono piccole accortezze che determinano il flusso di come vi vanno poi le cose. La successiva forza, primo respiro orecchio sinistro, secondo respiro PE, la lettera PE, Sapete, no? Ispirando, ispirando. Terzo respiro, la mh, frequenza, la eh, informazione di dominio. Qui non si intende dominio su qualcun altro, ok? Però si intende che la nostra vita è fatta di tantissimi aspetti, è fatta di tantissime forze. Per esempio c'è l'aspetto del lavoro, l'aspetto dell'amore, l'aspetto delle relazioni, l'aspetto della famiglia, l'aspetto degli hobby, l'aspetto dello studio, l'aspetto dei propri interessi, l'aspetto dello sport, ci sono così tantissimi aspetti, no? Ecco, e su questi aspetti avere dominio, cioè avere controllo sulla tua vita, avere padronanza. Questo si intende sulle circostanze della tua vita. È questo che si intende con dominio, ok? Nella lettera P. E uh, quindi come affermazione potete dire io ho dominio sulle circostanze della mia vita. Qui va bene anche se invece di dominio mettete padrone. Quindi sono padrone della mia vita. Sono padrone delle circostanze della mia vita, ok? Oppure anche sono padrona di me stessa. Va bene. E qui il contrario ovviamente è la schiavitù. Mm? Quindi mai davanti a uno specchio dire parole di schiavitù, ok? Assolutamente. Oppure parole che ti fanno comunque legare a una circostanza, no? Tipo sono schiavo di questa circostanza. Sono comandato da questa cosa. Mm? La sesta... Forza mm, Dunque, primo respiro Narice Questa volta Sinistra uh, Secondo respiro Resh R nostra R Ok? Quindi questa è anche molto facile da vedere E uh, stessa cosa avete capito Secondo respiro ci si connette con la lettera stessa Il glifo E il nome Terzo respiro la pace mm? pace quindi uh, io sono nella vera pace ottimo ottima affermazione l'opposto naturalmente è la guerra quindi mai pronunciare parole uh, di guerra e neanche le parola contro l'ultima forza che è la settima e come primo respiro ci si focalizzerà l'attenzione sulla bocca, come secondo respiro l'ultima lettera dell'alfabeto, la Tau, okay, tav. e quindi questo è il secondo respiro, terzo respiro la bellezza. Questa è forse la forza più sbagliata che noi usiamo davanti allo specchio. Perché c'è questo errore, che davanti allo specchio tu emani, dici, eccetera, quello che davvero senti di te stesso. E quindi lo rafforzi e lo crei. Per esempio, se una persona si sente un po' sovrappeso, si guarda allo specchio, e spontaneamente, siccome si sente sovrappeso, dice, sono sovrappeso, sta sbagliando. Capito? Davanti allo specchio non si dovrebbe parlare e dire quel che davvero si sente. Si dovrebbe parlare e dire quel che davvero si vuole c'è un po di differenza in questo <ride> quindi la bellezza io sono bellissimo io sono pieno di bellezza sono pieno di bellezza vivo immerso nella bellezza ok ci sono variazioni quindi la bruttezza è l'ultimo eh, è l'opposto ok della bellezza mai dire davanti a uno specchio sono brutto faccio schifo, eccetera, eccetera, assolutamente eh, parte immediatamente il, quel flusso di manifestazioni, Bene, carissimi amici, io non ho altro da aggiungere perché la tecnica è già molto precisa di suo, è una tecnica cabalistica ed è eh, fulminea da quanto è precisa, ok? Vi consiglio di farla ogni mattino per una settimana se volete potete farla due volte al mattino e prima di andare a dormire vi fate semplicemente tutte le lettere semplicissimo potete diciamo quando ehm, quando vi connettete con le lettere non lo fate nell'immagine dello specchio lo fate nel vostro viso vero no? Quando pronunciate, lo, è come se lo raccontate a chi è dentro lo specchio, capito? Quindi, per esempio, io sono pieno di bellezza, eh, lo, proprio lo inviate, lo inviate allo specchio. Vi auguro veramente una buona pratica su questa tecnica molto potente e molto antica. Scrivetemi le vostre esperienze. Fatemi sapere com'è andata e augurandovi una pioggia infinita di benedizioni, cariche di saggezza, ricchezza, fertilità, vitalità, dominio, pace e bellezza. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video.